Ma... Perché quella montagna? Eh, so, proprio sulla montagna principale, proprio. Cioè... Scusa, ah. vieni qua sull'albero? Anche se... Guarda! Vabbè... Perché? Eh, ma appunto... Non ci credo. No, allora, si attiva, è attivato... Atti L'ultimo beacon. Allora, no, no, no, no, no. Allora Luigi, ci dobbiamo nascondere qua che può avvenire una catastrofe da un momento all'altro. Capito? È l'ultimo beacon questo. Sì, L'ha esplosa so. la montagna. Allora, eh, non ci sto più. Sto arrivando. Sì, eh, nascondiamoci Andiamo qua. Via. che Nascondiamoci qua. Zitto. Non dirlo nemmeno più. Nascondiamoci qua che è meglio. Allora, Luigi, io ho paura, casomai, qua qualche fulmine inizia un incendio. Quindi faccio scendere gli animali. Hai casomai, ragione, vai, fa vai, vai. Vai, vai, scendere. Ok, qua sicuramente siamo più al sicuro che fuori. Quindi rimaniamo qua. Che sta perché sta piovendo pure. Esatto. Eh. Uh! oddio! Oh, allora, cavolo. Luigi, usciamo, è l'unica. Qua non, non siamo più sicuri. È l'unico modo. Uh! ma è spostata la scritta! Ma come? No, no, no, aspetta, dobbiamo vedere meglio. Andiamo sulla cupola. E... Almeno si vedrà meglio ciò che sta accadendo, sai. Allora, da qua sicuramente riusciamo a vedere meglio Ciò che sta accadendo qua. Uh, sono caduti i fulmini sulla montagna Come prima Oh Perché tu dissi i fulmini? Solo là poi Che sta succedendo? Qua intorno oh Ma si Dio, è spento il Vico un Vico no. Si è spento Pure questo No, il terzo uh, Non ci credo No, il quarto Solo no, quello vabbè, sulla montagna tutti. è rimasto Demonio oh, Luigi guarda però sono apparsi sulle montagne Diversi raggi quattro che Vanno verso la montagna Cioè allora sta succedendo un casino poi è notte No io non ci sto capendo nulla da quando Ma, il ma demonio... poi puntano tutti là il beacon Esatto ma poi da quando il demonio Ha la possibilità di, di Cambiare il tempo non è mai accaduto Se ci pensi Oh, è esploso Ma il beacon! L'ultimo beacon è esploso! Ed è esplosa anche la montagna! Che è successo? Prima... Eccolo! No! È apparso! No! V Vito! No, allora Luigi, mi dispiace dirlo. Cioè, lo sa sappiamo tutti. Prima o poi saremmo arrivati a questo punto. E Cosa? È la, la intenzione è, adesso? è la fine. È la fine. La fine. Cosa hai intenzione di fare adesso? Sicuramente dai è un codardo. Come sempre, manderà i suoi scagnozzi, sai, fa schifo. E invece no! Oddio. Oggi non ci sarà nessun nemico se non io Preparatevi alla vostra morte E ora che facciamo Angelo? E eh, Allora, a parte la voce leggermente diversa Che io me la ricordavo diversa Però effettivamente non ci so dire eh. um... Se volevate prepararsi adesso non c'è più tempo Se dovete combattere lo farete adesso Fin dall'inizio ho cercato di distruggermi senza mai riuscirci. L'energia prodotta dal coro nella caverna pian piano fatto salzare l'acqua al suo colore. Proprio come adesso! Eh. L'acqua? In che senso l'acqua? Ma è scomparso! Non c'è più sulla montagna! Oh! oh si è alzata l'acqua! Non si è mai alzato così, eh? Due blocchi? Tre blocchi? No, tre oh, blocchi! Dio. No, no, no, no, allora. Di solito si alzava di un livello. È riapparso! Si è fermato, si è fermato. Ah, eccolo. E... Ora questa energia ah, che ha alimentato per tutto questo tempo i beacon nelle montagne sarà mia. E con questo distruggerò voi e questo mondo. Angelo ho capito. Lui adesso questi beacon li sta usando per prendere l'energia. Mi hai fatto venire un'idea. Seguimi. Allora, se prendiamo l'arco che il suo scagnozzo ci ha droppato quando è morto. Possiamo provare a romperli con l'arco? Va Perché vai, prendo anche lo stick. E prendiamo anche dell'equipaggiamento qua. Così almeno. Ah! Aia. Un fulmine! Veloce, veloce, veloce. Prendi equip... dell'equipaggiamento. Hai una spada? No, non ho niente. Aia! Tieni, qua ce n'è una, te la do. Allora, dobbiamo provare a rompere gli end crystal. Allora, sparo uno. Ok, è esploso. Vabbè, rompili tutti, rompili tutti. Aiuto! Ah. Aia! Veloce, veloce. Ok, il terzo. Ok, ok, l'ultimo. Allora, Bravissima, aspetta. Ok, ottimo. A metà vita! Oh no! Stai fermo! Maledetto! Oh, che cosa state andando incontro? Adesso lui l'energia l'ha persa per distruggere tutto il mondo, come diceva lui, ma ci può sempre uccidere! Tutti oh, no. questi fulmini! Oddio, le file ball, Angelo! No, no, no, che eh, possiamo fare? Allora, spingere, io non spingi. sono mai stato bravo con... Ehm, Provo io, io battele, le, le te, Ti droppo l'arco. Ma che è successo? È scomparso. È riapparso là in basso. No, Luigi, aspetta. Non usarlo, l'arco. Utilizza lo stick. Utilizza lo stick. È scomparso. Utilizza la spada. Fai qual qualsiasi cosa. Usa la spada, la Esatto. L'arco la la esatto. la ci può servire per altro. Oddio. qualcosa di più di. Oddio. Tutti questi zombie. No, no. Allora, io li lancio via. Tu vai di spada. Uh! E torna ha ricominciato con le fireball! L'ho colpito, mi sa. Vai! Maledizione! Non ha mi perso vita. una vita! Però non ha perso vita, quindi mi sa che non l'hai colpito invece. No! I drone da adesso ci sono! Oh no! Allora, li lancio come assembly. Eccolo! Rilancia lì. Oh, l'ho colpito! L'abbiamo colpito. Colpito, colpito, colpito, colpito, colpito. colpito! Incredibile! Ha perso vita! Ha perso un pezzo di vita! Riattacco al centro maledetto Maledetto Lui si sposta tra, tre, tra queste tre posizioni Sotto i drone Stanno gli zombie stanno diventando drone e non si capisce niente Ma è scomparso Uh No ha fatto apparire i guardiani, guardiani. E qua sì. Allora lasciali là in acqua Almeno qua sopra Attento Respingile Ok vai vai Maledetto. Io ho capito la tattica Luigi. Basta che ti allontani un pochino dalla traiettoria che fanno le fireball. E lo riesci a colpire. È l'unico modo. Ma ci provo. Ok. scomparso di nuovo. Ok, ok. Allora qua. Maledetto. Ah! Una strega! L'ho lanciata via, bravo, maledetta. Eccola al centro, di nuovo. Allora, che vuole fare? Maledetto. Vuole lanciarci le fireball. Come sempre. Vai! Respingile Vai Cosa possiamo fare Lui ci autorespinge le fireball che ci lancia E poi quelle che noi gli rilanciamo Forse abbiamo colpito mi sa mm. Però non ha perso vita Mannaggia Oh sono caduto in acqua Aiuto Meno male Sono riuscito a risalire in tempo La strega mi ha avvelenato La faccio allontanare Uh Rilancia gli zombie, allora io vado un pochino anche di spada. Eccolo, di nuovo. Qua. Quante ne ha lanciate? Luigi risali. Eccolo, allora lui scompare ogni volta. Adesso riapparirà al centro, a sinistra sicuramente. Altri ecco. zombie. I zombie, rilanciamoli via. Per fortuna lo, sti lo stick del suo scagnozzo non, eh, non si consuma. Prova a usare l'arco contro la strega o gli zombie o qualsiasi altra cosa. Così almeno. Possiamo riuscire a fargli più danno. Oh, maledetto. Vai. Colpito, oh, l'abbiamo colpito, colpito. Colpito, colpito, colpito. Grande. Guarda. Gli è rimasta un po'. Poca vita gli è rimasta. Ha visto un paio. Due o tre colpi altri. E dovremmo riuscire a sconfiggerlo. Vai. Finalmente possiamo riuscire a farlo fuori Per sempre Vai Eccolo è riapparso Oh l'abbiamo colpito In, In pieno, pieno. Grande guarda pochissima vita Ok Luigi L'ultimo colpo ci rimane Eccolo Vai Ce la possiamo fare Di quanto l'abbiamo mancato Siamo riusciti, eccolo. Rilancia, colpito, Sì! L'abbiamo colpito. colpito due, due volte. volte. Che è successo? Ha perso. Oh, lui attacca... oh no, Cosa? ma il cielo ah, è illuminato. Cioè, guarda, si è illuminato il, il cielo con. Ma si rivede la luna, le stelle. Cosa l'abbiamo L'abbiamo sconfitto? Mi sa... Io ho visto la nuvoletta di quando qualcuno muore. Quindi... Eh, Anch'io. Ce l'abbiamo fatta? Sì, abbiamo sconfitto Angelo. Quindi... Abbiamo uh... Esatto, abbiamo vinto un po' nella distruzione, ma abbiamo vinto. Bisognerà rimettere in sesto qualcosa per ritornare a... Certo, alla normalità vivere. almeno. Esatto. Angelo, vieni, dobbiamo fare un'altra sfida. Sì, al porto è giusto. Sì, sì, vieni, seguimi Ok, arrivo Guardi qua, vieni di qua